Salve amiche ed amici, provo a fare un video differente, ossia invece di continuare a fare il live streaming con il cellulare, sono riuscito a riutilizzare la mia vecchia filmatrice perché l'ho collegata al televisore. Per, che è successo? ve lo ricordavate o no ve l'ho detto a gennaio del 2018 prima del mio compleanno quindi il mio compleanno il 26 gennaio si è eh, rotto lo schermo per la seconda volta della mia filmatrice e verio il larga vc e quindi Japanese Video Company e quindi eh, che filma in 7:80 7, 7 20x 480 massimo 8,5 megapixel. E allora ho detto: vabbè, si è rotta, eh, non la posso più utilizzare. E intanto facciamo un bello zoom perché per fortuna il comando mi funziona, ma non posso accedere a tutte le funzioni sono già 33 minuti che vi parlo quindi i miei video sono sempre lunghi eh, ecco qua purtroppo l'illuminazione non è l'ideale ma come mi ha detto amleta bloom devi cambiare eh, luogo devi cambiare non so come la definizione tecnica perché si piegano in inglese ma devi cambiare eh, l'intorno devi cambiare mm, il, io vedo nello schermo che il colore è un po freddino però ecco non mi va di accendere luci già accesa una vediamo come viene spegnendola allora in questo modo posso registrare e questo è uno esperimento che faccio collegando la, la filmatrice al televisore in pratica vedo se registra o no poi bisogna avere bisognerà vedere se registrerà nel, nel nella filmatrice il video perché io lo vedo nello schermo allora eh, vi ringrazio di seguirmi questo è un video di prova, quindi parlerò del più e del meno. Ci sono sempre quelle 40-80 persone che mi seguono e io qua mi disoriento, guardo più lo, lo schermo del televisore che non la filmatrice. Ma eh, purtroppo non faccio più visualizzazioni di 40-80 per video, almeno al mese. E quindi a tutti coloro che mi continuano a ripetere, ma perché eh, non fai più video? Ma perché non fai più video? Io ve l'ho detto tante volte, non faccio più video eh, perché non ho tanto tempo. Io dal 2013 al 2015 ne ho fatti tanti di video, ma registrandoli con il cellulare, editandoli nel computer. Il mio Nokia Ascia 302 no, però, eh, poi è arrivato il bello di fare delle live, e quindi ho usato poco. Questa filmatrice mi si è rotta due volte in otto anni, e ho, ho iniziato a fare le live così non gli devo dare edizione al video. Ma se voi non trovate un nuovo video nel mio canale, raccomando eh, per favore guardate tutti i video che ho fatto con anteriorità e commentatevi se potete poi se vi interessa un argomento in particolare eh, mettetelo in un commentario e io magari cercherò di trattarlo certo più persone commenteranno i miei video più persone guarderanno i miei video e più io mi sentirò incentivato a un nuovo video su quell'argomento peccato che non riesca a fare una live con la filmatrice sarebbe veramente bello però questa filmatrice non è fatta per fare i live quindi vi ringrazio a tutti e tutti coloro che mi seguono di sostenermi e di quale tema del giorno posso trattare non so eh, ho già parlato di rosso istria dei crimini di guerra e per esempio L'ennesima volta, per l'ennesima volta, vi consiglio di leggere. Che magari eh, non si troverà facilmente eh, questo libro, Sangue chiama sangue di Giorgio Pisanò. terri le terrificanti verità che nessuno ha mai avuto il coraggio di dire sulla guerra civile in italia tutte tutte le vendette che ci sono state eh, che che non non rendono onore a delle rappresaglie sui civili inermi d'altra parte sangue chiama sangue quindi eh, tanto si è fatto durante la dittatura tanto si è fatto anche dopo e quindi anche gli infoibati eh, le fosse ardeatine: eh, sono stati tutti dei crimini aberranti di l'essa umanità Qua tolgo eh, che volevo mettergli un supporto ma avevo messo questo a fare sotto la filmatrice ma come vedrete ecco forse gli dava una prospettiva un po un po' più alzata un po' più così ma vediamo un po' come viene adesso è un video di prova un video tanto ecco dicevo forse è meglio così chiama sangue e quello che è successo agli infoibati è stato un orrore che non si può giustificare eh, come non si può giustificare tutti gli assassinati che sono successi dal, dal dopoguerra in poi che hanno sfociato negli anni di piombo in Italia ma è stata un, tutta una reazione e quindi nessun crimine nessun genocidio giustifica un altro genocidio perché io ho sentito molte persone anche mi hanno commentato, mi hanno detto: eh, Ma sai come, siccome nella ex Jugoslavia sono stati commessi dei crimini da parte dei fascisti, allora Tito e i suoi eh, hanno commesso anche dei crimini. Allora giustifichiamo ogni crimine: non ci sono più i crimini, perché basta che arriva un altro e commette i suoi crimini perché prima sono stati commessi dei crimini allora per me è, è ingiusto non è una forma di ragionare non si devono commettere dei crimini contro chi ha commesso dei crimini perché altrimenti si giustifica e si legittima eh, l'omicida lo stragista l'assassino invece no se ci sono stati dei crimini commessi da qualcuno questo qualcuno, ecco adesso sto provando, forse con, con il pirulino con, eh, era meglio, se, se c'avevo un'altra angolazione, però vabbè, non era proprio così tanto orizzontale l'inquadratura. Però dicevo, non si possono giustificare le stragi perpetuate dai fascisti facendo stragi eh, comuniste. Eh, morandino e i suoi partigiani comunisti che obbedivano a lui hanno ammazzato anche i eh, comunisti dissidenti e gli altri partigiani che non erano neanche comunisti o socialisti c'erano molti partigiani anarchici repubblicani democratici cristiani eh, democratici eccetera allora eh, perché Morandino voleva installare eh, un regime satellite a quello dell'Unione Sovietica, molti altri comunisti non volevano questo, sono stati uccisi da Morandino, Morandino o Morandino. E poi eh, sono stati anche uccisi gli altri partigiani che non erano neanche di sinistra, erano dissidenti perché loro volevano liberare l'Italia dal fascismo, ma non, eh, non volevano passare attraverso le armi un'esperienza comunista volevano le libere elezioni allora Morandino eh, che fece uccise tutti i partigiani dissidenti tanto all'interno della sua ala comunista come gli altri comunisti come gli anarchici come socialisti socialdemocratici, i socialdemocratici i democratici ossia eh, quelli della democrazia cristiana e eh, i repubblicani radicali eccetera e quindi si hanno commesso dei crimini che non si possono giustificare dicendo no guardate eh, si trattava di lottare contro una dittatura ma già durante la guerra che diciamo che i partigiani insorgono in Italia non come nel resto d'Europa come reazione dell'invasione tedesca ma eh, come reazione al fallimento del fascismo, tanto politico, e economico, soprattutto militare: quando le cose iniziano ad andare male, eh, iniziano a esserci delle, delle proteste sempre più armate in Italia. Perché quando le cose andavano bene, evidentemente nessuno ci aveva nulla da dire. Allora bisogna mettere i puntini sulle i essere un po' pignoli, ma la storia, la vera storia, quella che ha valore, è quella che viene raccontata tutta. E non si può giustificare nessun ecidio, discusso per la qualità dell'immagine che è mostruosa, ma è uno sperimento che sto facendo. Forse dovrei spendere un po' in luce e rimettere questo. ecco voi mi direte e eh, ma così non si vede tanto e lo so adesso gli ho dato col zoom zoom zoom zoom zoom zoom zoom zoom zoom zoom zoom ecco qua c'è un'inquadratura un po più non è tanto ristretta come prima bello no poi ecco il flash se ne è andato via il il flash era automatico. Ma come? Uh, mi ha tolto il flash. Vabbè o okay, che vuoi che ti dica. Eh, mi sto tagliando la capoccia. Sono già 14 minuti e 22 che sto facendo questo video e niente vi ho parlato un'altra volta del film e vi ribadisco tutti gli omicidi, tutti gli assassinati dei quali si parla poco o nulla. Compratevi questo libro. ormai lo si trovi solo usato sangue chiama sangue che non è un libro di parte è un libro di Giorgio Pisano edizioni pidola o pidola pensate che costò prezzo 2.200 lire capito 2.200 lire e lo sapete di quando è è certo che non lo sapete e ve lo dico io che neanche io lo so perché io non è che mi ricordi queste cose il, co il, il copyright copyright oh, no va fuori inquadratura il copyright è, è del 62 nel 62 però questa edizione sembra comprata nel 63 esattamente ma dopo maggio 63 probabilmente magari negli anni 60, la seconda metà degli anni 60 in pratica non l'ho comprata io Ma l'ha comprato mio padre questo libro. 60 fatto stappato nel 63, chissà forse l'avrà comprato. Io sono nato nel 69, forse lui l'ha comprato nella seconda metà degli anni 60 o negli anni 70. E sui fatti che bisogna basare i giudizi, non sulle notizie diffuse dai Bollettini della lotta clandestina, dove furono definiti eroici anche gli assassini di Giovanni Gentile e sulle accuse sostenute in processi dove i testimoni falsi si contarono a centinaia. Carlo Silvestri di foto ne ha poche perché all'epoca fare un libro fotografico costava ma questo lo dico a voi o giovani perché eh, in senso stretto il fascismo è stato quello di benito mussolini ma in senso lato il fascismo e tutta ideologia che si pone con la forza reazionaria e oppressiva quindi eh, anche i comunisti erano fascisti d'altra parte quali erano le differenze fra i nazionalsocialisti e i comunisti sovietici dell'unione sovietica nessuna eh, lo stato era eh, la cosa più importante i cittadini non contavano nulla lo stato era oppressivo controllava tutto e non c'erano libertà poi ci sono persone che mi dicono il contrario, ma io non gli credo, perché c'è un giudizio critico, soprattutto perché mi distrae l'occhio il televisore, e quindi per me eh, i partiti, gli, per così dire, grandi ideologie dell'estrema destra, dell'estrema sinistra, sono regimi totalitari, sono dittature, dittature del proletariato, dittature che eh, detengono la verità assoluta qualsiasi persona individuo o organizzazione va contro questa verità assoluta è un ostacolo che bisogna eliminare dal cammino capito quindi eh, tito i partigiani estremisti in italia perché non tutti erano così estremisti ma la francia più estremista dei partigiani Fascisti i nazionalsocialisti, i franchisti, i falangisti spagnoli, eh, Monsignor Tissu in eh, Ungheria con le, la, le croci frecciate, eh, Pol Pot in Cambogia con la Repubblica Popolare di capocea sono tutti politici che hanno estremizzato il conflitto fino a. Dei limiti inaccettabili antidemocratici veramente e in questo modo non, non si può vivere non, non è la democrazia che tutti noi conosciamo e non è la democrazia che volevano imporre eh, nell'unione sovietica nel resto del mondo perché eh, a parte il fatto che si chiamasse eh, repubblica democratica tedesca però di democratico ci aveva poco o nulla allora io invito tutti quanti a leggere questo libro tutti quelli che sono interessati a um, alla a fare approfondimenti su rosso istria adesso vi lascio e vi ringrazio di avermi seguito ciao